Ciao a tutti, sono Candida e benvenuti anche oggi sul mio canale. Il progetto che realizzerò oggi eh, sarà fatto con il mio ultimo kit di carte digitali. Eh, lo trovate nel mio negozio online Creation Candida di Etsy e vi lascerò come al solito nella descrizione del video il, il link per, per vedere le carte. Eh, ve le voglio far vedere una a una così avete un'idea di, di quello che eh, comprando il kit potrete, potrete stampare. Spero che insomma vi piacciano perché io mi sono divertita tanto a fare questo kit e alla fine il risultato, sono rimasta contenta del risultato quindi sono, sono insomma... Eh, come dire, non mi viene in questo momento non mi viene la parola sono curiosa ecco, di, eh, di sentire i vostri commenti se me li lascerete eh, nei commenti del video perché, perché mi fanno sempre tanto tanto piacere e poi mi servono anche per capire se quello che faccio è di gradimento per le persone che ormai mi seguono da tanto tempo eh, dunque, innanzitutto vi dico che queste carte le ho stampate su della carta da eh, 170 grammi eh, con, una, con un aggetto di inchiostro da casa e, e non ho neanche ehm, applicato la, come si dice, la, la risoluzione per, per la stampa per alta risoluzione perché ho visto che già con la stampa su carta comune eh, i colori mi piacevano e quindi ho utilizzato quel tipo di stampa anche per sprecare meno inchiostro perché voi sapete che quando se non lo sapete ve lo dico io quando stampate dei fogli se utilizzate la stampa con alta risoluzione su carta particolare chiaramente l'inchiostro che, che utilizzate è un po di più quindi in questo modo stampando su carta comune devo dire che l'effetto che ho ottenuto mi è piaciuto e quindi ho, ho fatto che stampare in questo modo il kit è, è compreso da, è composto da diverse carte, ve le faccio vedere nel particolare ci sono quattro carte eh, con delle decorazioni floreali l'ho chiamato Shabby eh, Romantic Kit perché praticamente ho utilizzato come sfondo delle, del non so se sì, si dovrebbe abbastanza vedere, comunque sono dei delle decorazioni damascate che mi, hanno, che, che mi hanno un po' ricordato questi ambienti shabby. e poi ho cercato di tenere un po' dei colori neutri anche se poi sapete, ormai chi mi conosce sa che a me il rosso piace parecchio perché trovo che dia sempre una botta di vita su tutto e quindi ho inserito anche delle, delle applicazioni poi rosse quindi nello specifico abbiamo quattro fogli con le decorazioni floreali che sono questi questa che è leggermente un po' diversa come stile, ma ho voluto anche proprio farlo di proposito, un foglio che comunque si abbina, vedete con gli altri non c'è nessun problema, perché i colori sono quelli, però con uno stile leggermente diverso, per non fare proprio tutto uguale. E questo è l'altro foglio con i fiori, che ho fatto sul blu, anche qui per dare la possibilità, appunto di avere le varie tonalità, a seconda dei del lavoro che si vuole fare poi abbiamo quattro carte con lo sfondo neutro che vanno bene per tutto perché sapete che non sempre poi tutte le decorazioni sono necessarie a volte è proprio importante anche avere delle carte un po neutre per fare degli sfondi sul quale magari si vuole applicare un qualcosa di diverso dalla carta e quindi se noi abbiamo eh, tutto troppo colorato diventa poi difficile almeno io parlo chiaramente, le carte le ho fatte io e sono a gusto mio chi mi segue sa qual è il mio gusto nel, nel, nel, fare, nel fare le cose e quindi mi piace sempre avere anche delle cose neutre in modo da, da riuscire a fare dei, dei, dei, dei progetti che non siano magari troppo a mio avviso pacchiani, eh, perché poi è sempre ripeto, questione di gusto, io dico quello che piace a me e che immagino a piace anche a tanti di voi dal momento che mi seguite me lo dite comunque le, le carte neutre secondo me sono importantissime in un progetto e questa è l'ultima che poi vedete neutre neanche tanto è eh, perché già da sole si posso dire fanno il loro effetto quindi in questo caso eh, basta veramente aggiungere pochissimo per dare risalto dare risalto al lavoro, poi magari nel progetto farò magari una parte un pochino più, più neutra, così vediamo un po' come, come rimane l'effetto. Poi abbiamo due carte, due foglie a dove ho stampato in formato più piccolo le quattro carte decorate e le quattro carte neutre perché eh, intanto si possono ritagliare e utilizzare strappando o come preferite i fiori più piccolini che sono importanti e poi si possono utilizzare per fare delle tasche per esempio così come sono oppure dei piccolissimi libricini no, libricini magari solo dei magari dopo ne faccio uno così vediamo un po' l'effetto eh, delle cartellettine dove poter mettere poi dentro dove poter scrivere delle note o per attaccare una foto potrebbe essere un'idea e poi ci sono una, tutta una serie di, di, di fogli a quattro dove ho realizzato delle decorazioni che vanno dalle buste, che vi ho già fatto vedere nell'altro video come sono facilissime da realizzare, ma magari ne facciamo una anche in questo, e poi eh, variando un po' delle decorazioni che possono essere dei bigliettini dove ho applicato, vedete, dei, del, del, del del foglio a righe per poter scrivere, possono essere delle etichette, possono essere quello che veramente vi passa per la testa. E infatti noto con piacere che io realizzo le cose e poi mi arrivano le foto dei, dei progetti fatti da voi dove veramente utilizzate in maniera fantasiosa tutto quanto e, non, e devo dire che più di una volta avete dato delle idee anche a me, che è la cosa che mi, che mi rende più felice ecco vedete qui ho realizzato proprio delle etichette dove ho, ho anche messo delle scritte sono di dimensioni diverse così a seconda di quello che avete bisogno di fare questa è una busta con un formato diverso e qui abbiamo l'altro foglio quello di prima era con il fiore sul blu e questo è con il, foglio sul, con il fiore sul rosso questa ve l'ho già fatta vedere, sì, perché l'ho stampata doppia, quindi saltiamola pure. Qua c'è l'altro foglio con il disegno un pochino più particolare. Qui ho creato un'etichetta un con la scritta, qui una piccola etichettina da inserire, una tag, e qua ho creato due di quelli che vi dicevo prima, specie di, boh, si possono creare dei libricini o, o giusto, giusto solo delle cartellette eh, dove ho messo anche proprio la linea divisoria e hanno una, un for, vengono di formato diverso da, da quello che realizzareste con, uh, con uh, il foglio che vi ho fatto vedere prima, cioè ve lo faccio rivedere questo per esempio, perché in questo caso vengono ancora più piccoli, perché le dimensioni sono sono più piccoli, più o meno sono uguali eh, però vengono più piccoli ma potete farli per esempio con con um, i fondi senza, senza, senza, senza fiori e poi qua ci sono quattro, quattro tasche che anche queste vi ho già fatto vedere l'altra volta sono semplicissimi da realizzare non bisogna segnare niente, basta piegare magari ne farò anche una così vi faccio rivedere quindi questo è il mio kit Shabby Romantic Kit, come vedete ci sono una varietà di fogli e insomma tutto un, penso, penso anche una varietà di fantasie e non per poter realizzare album, journal, qualsiasi progetto di scrap, qualsiasi cosa dove si possa utilizzare della carta romantica perché io l'ho pensata romantica e l'ho realizzata così. Quindi spero veramente che vi piaccia e aspetto veramente con curiosità i vostri commenti. Detto questo, eh, vediamo come realizzare il progetto di oggi. Per il video di oggi ho in mente una cosa un po' particolare un po' diversa dal solito. Allora, innanzitutto vi spiego che cosa voglio realizzare così poi è più chiaro quello che ho in mente. Allora, io ho, voglio fare una... Eh, come la chiamiamo una cartelletta adesso vi faccio vedere subito quello che ho in mente così è più chiaro allora io sto utilizzando un foglio a 4 di quelli che ho sporcato con le bussine del tè e il caffè solubile però eh, nulla vieta che potete tranquillamente utilizzare un foglio a 4 come base che avete di un altro colore di un altro quello che, quello che preferite come dico sempre cioè ognuno può fare poi quello che che, che pensa che ritiene più opportuno io utilizzerò questo per realizzare questa cartellina diciamo che andrò a decorare su tutti e quattro i lati allora nel video di oggi per decorare eh, la mia prima eh, cartellina eh, utilizzerò eh, i, eh, il, il, il il foglio decorato con i fiori rossi quindi utilizzerò solo questo foglio in tutte le sue varianti così vi voglio far vedere come utilizzare queste eh, carta eh, con um, con le decorazioni carta senza decorazioni quindi questa e i vari abbellimenti per fare un qualcosa che vedrete viene carino eh, ma l'idea il perché del particolare eh, qual è eh, cioè io voglio realizzare praticamente quattro eh, video che saranno, eh, che saranno realizzati ogni video con una tipologia di carta diversa quindi ci sarà la carta verde vi faccio vedere solo poi la carta con il con il con il fiore così rimane più chiaro aspettate che ho perso tutto la carta col fiore blu e la carta con invece gli uccellini quindi in realtà voglio fare quattro video, questo con la carta rossa è il primo dove realizzo questa cartelletta che vedrete sarà anche una cosa a sé. Non è detto che uno debba fare quello che ho in mente io, quindi lo può utilizzare come lavoro a sé. Però nella mia idea c'è quella di realizzare quattro cartellette completamente diverse con, dove vi farò vedere un po' qualche cosina di carino su come abbellire queste pagine. Con i quattro eh, tipi di carta diversa e alla fine del tutto voglio creare un album all'interno del quale andrò ad assemblare le mie quattro cartelline così chi ha già le carte perché c'è gente che ha già acquistato le carte prima ancora di vedere eh, come io le utilizzate di questo ne sono molto felice e come ho già fatto vi ringrazio veramente tanto perché eh, vi ringrazio per la fiducia e può realizzarle con, con le mie carte mi può seguire man mano eh, che faccio i lavori realizzandoli insieme a me e alla fine andremo a creare questo, questo album eh, chi vuole acquistare le carte per farlo come me le può acquistare altrimenti potete tranquillamente utilizzare quello che, quello che avete in casa, nessun problema quindi oggi vediamo come decorare questa cartellina con il foglio con le decorazioni del fiore rosso allora chiaramente io ho dovuto già eh, ritagliare i pezzi perché altrimenti il video eh, durerebbe due ore e non mi sembra il caso perché eh, la parte la parte un po più, più lunga più dove non, non devo spiegare molto perché insomma tagliare fare eh, lo possono fare tutti l'ho già fatta e vediamo solo di assemblare e adesso man mano se ho fatto delle cose particolari comunque ve le spiegherò così non, non, non avrete dubbi allora innanzitutto vi dico che ho utilizzato questa riga qui dalla parte seghettata più sottile per tagliare tutti i miei fogli perché mi piace molto l'effetto che rimane così molto fine per cui eh, vi lascio poi il link comunque come sapete di tutte le cose che uso eh, all'interno nella descrizione del video quindi troverete anche il link perché dovrei averlo di questo di questo righello allora detto ciò partiamo dalla nostra base allora come vi ho detto eh, ho utilizzato un foglio a 4 però faccio una cosa eh, non lo utilizzo per tutta la sua lunghezza perché altrimenti l'album che chiaramente ho già in mente di fare, cioè quindi la copertina, eh, verrebbe troppo grande. Quindi cosa faccio? Vado a togliere un centimetro dal, dalla lunghezza della mia cartellina, quindi vado a farla 19 vado solo a verificare perché non vorrei poi fare una di no giusto mi ricordo bene allora la vado a fare 19 ok così è leggermente più corta e questo mi darà la possibilità di fare il mio album con la lunghezza di 20 cm che è quello che voglio realizzare poi alla fine quindi detto questo io ho già ritagliato vedete a misura leggermente più piccoline le mie carte che mi, mi faranno da base allora cominciamo con il primo lato della mia cartellina dove ho deciso di ritagliare questa parte chiaramente voi sulle vostre carte troverete tutti i particolari io ho utilizzato semplicemente la mia carta stampata così come voi la trovate nel kit digitale quindi vado ad incollare la prima carta di base così ora qui ho pensato di fare una tasca quindi la faccio con una parte dove ci sono eh, i, quattro, i quattro pezzettini della carta più piccolina nella parte dove non c'è nessun decoro però voglio inserire un pizzo all'interno della tasca quindi prendiamo l'altra colla adesso dobbiamo aspettare un attimino che che si incolli perché altrimenti poi incollo tutta la tasca al bordo per cui, mentre questo finisce di incollarsi un po', lo devo lasciare un attimino così, vado ad incollare le altre parti all'interno. Ho deciso di mettere la carta senza nessuna decorazione, quindi questa messa così. Vedete che la carta comunque è anche questa, semplice è. Eh, senza, senza le decorazioni dei, dei fiori e eh, anche molto bella e decorata quindi adesso magari non si vede bene perché però eh, rimane già bella così devo dire non avete poi bisogno di, di fare chissà che per, per arricchirla quindi andiamo ad incollare anche le due pagine interne Adesso che abbiamo incollato la base delle, delle nostre carte su tutti e quattro i lati, andiamo a occuparci della decorazione. Sul frontale vado a prendere la mia tasca che si è, sì, diciamo che ormai è un po' asciutta e vado ad incollarla. Quindi mettiamo la colla solo sui bordi, così. vado a creare la mia tasca in questo modo qua così mi assicuro solo un attimo che sia rimasta aperta qua l'apertura perché c'è ancora un po' di colla si sì. allora premiamo solo sul bordo e aspettiamo che asciughi un po' bene Dov'è il mio osso per schiacciare? Pazzesco! Ok. Schiacciamo bene nei bordi e aspettiamo che asciughi. Ora, per decorare il frontale voglio mettere... Allora, questo è un pezzettino di fiorellino che ho strappato da uno dei particolari più piccoli. Quindi, metterei questo qui così. Con un po' di pizzo, però sotto voglio mettere un pochino di garza, quindi taglio un po' di garza, questa è proprio, qualcuno me l'ha chiesto in qualche video, questa è proprio la garza, la classica garza per medicare, niente di più e niente di meno, quindi la trovate in qualunque posto da allargare molto si può colorare io la uso tantissimo perché a me piace proprio tagliamo la metà perché tanto ne basta poca giusto così che esca un pochino da sotto il mio ecco vedete così già da subito un altro effetto si potrebbe anche volendo colorare un po' di rosso eh? però la metto così magari poi nelle, nelle altre versioni con le altre carte vi faccio vedere come colorarla con, con gli acquarelli o con qualche altro colore vediamo e così vedete anche come usarla in un altro modo adesso l'attacco così si attacca tra l'altro benissimo con la colla semplice per la carta si può arricciare si fa si, cioè proprio quella colla lì è perfetta devo dire che non che non ha nessun problema ad attaccare quindi attaccherei questa così e questa così ora mettiamo questa colla per il pizzo perché incolla meglio così sì, perfetto così io adesso vado ad incollare il mio particolare che ho precedentemente vedete già attaccato su del cartoncino in modo da dargli un po di spessore queste sono operazioni che ho già fatto proprio per, per velocizzare il video perché tanto ve lo faccio vedere ma non è il caso che di farvi vedere come attacco il cartoncino sotto sotto la mia carta perché non è niente di complicato invece qua su in alto allora metterei questa scritta così che è sempre un particolare del del mio del mio pacchettino già fatta e poi gli metto giusto un, un pezzettino di pizzo che riprende un pochino la parte sottostante giusto proprio per richiamare un po quindi mettiamolo così sì. E andiamo ad incollare anche questo. Ok. Anche qui ho messo lo spessore perché con lo spessore rimane più bello. Sembra proprio che esca fuori dal, dalla copertina. Effetto tridimensionale più bello. Poi qui all'interno andremo a mettere una tag ora vediamo l'interno allora da questo lato qua ho eh, deciso di utilizzare eh, due taschine dunque vi faccio vedere una cosa eh, intanto eh, le tasche per eh, con il fiore rosso è solo una perché ce n'è una per, per colore ma io cosa ho fatto? sono andata a... adesso io questa l'ho già fatta l'ho già fatta per, per, per guadagnare tempo ma non ho fatto nient'altro che prendere questa tasca metterla su uno dei particolari che avevo avanzato della carta in questo modo ho con la matita semplicemente ripassato il bordo tutto il bordo sì. è molto semplice e poi l'ho tagliata e quindi ho ricavato la seconda la seconda taschina perché vi faccio vedere, ho intenzione di fare una cosa. Dopodiché non ho ancora preparato invece la tasca che potete ritagliare dal pacchetto, perché vi voglio far vedere come veramente si può realizzare in maniera semplice, non c'è proprio bisogno di nessun... nessun di, di niente, cioè nel senso che si fa in frettissima. Ora vi faccio vedere come allora si può fare in questo modo se avete un righello un qualsiasi fatto ancora più in fretta perché voi mettete il righello dove ci sono faccio vedere dove finiscono perché ho messo proprio gli spigoli smussati in modo che voi abbiate l'idea di dove deve iniziare il piego quindi se noi andiamo a mettere il righello nella posizione dove inizia il piego in questo modo e poi con un qualsiasi cosa io adesso prendo questo che è chiaramente uno strumento che dico sempre per chi fa questi lavori è fondamentale ma potreste usare veramente un qualsiasi altra cosa per schiacciare vado a segnare tutti e quattro tutti e tre scusate posso anche farlo con le dita eh? con questo però vi, vi assicuro che vi, proprio il, vi segna benissimo e quindi poi è più semplice andarla a piegare quindi in questo modo qui io vado a i segni e poi non devo fare nient'altro questa l'ho piegata troppo per esempio o meno così ok, non devo fare nient'altro che andare a piegare così e la mia tasca è pronta ci va veramente una frazione di secondo adesso io devo visto che non l'avevo preparata prima devo solo passare velocemente distress come ho fatto nell'altra perché in questo caso voglio fare una cosa voglio farvi vedere come le potete anche usare allora voglio metterle sì in questo modo qui però voglio lasciare lo spazio sulla mia pagina eventualmente per poter non so, incollare una foto quindi cosa vado a fare vado ad incollare le due tasche così tra di loro in questo modo lasciando una delle due alette fuori, così vedete, in questo modo qui. Io vado ad incollare le tasche, però lascio fuori un'aletta. Quindi vado a mettere, prendo un attimo questa colla perché al beccuccio più sottile per questi lavori è più indicata perché mi lascia la colla più sottile così metto la colla qui dappertutto e metto la colla anche sulla base sì, in effetti forse dovevo metterla su questa ma non importa tanto l'importante è che capiate quello che voglio fare quindi a questo punto io cosa faccio? vado a ad incollare le tasche una sull'altra in questo modo qui così lasciando fuori Lasciando libera una letta, così, in questo modo, cerchiamo di centrarla bene. Il mio osso l'ho perso di nuovo, qui così, ok. Una volta incollata una tasca sull'altra io cosa vado a fare? Vado ad incollare sì la mia tasca sul sulla pagina però in questo modo qua vado ad incollare solo la base quindi metto la mia colla vediamo anche questa così e vado ad incollarla per esempio qua, la mettiamo dritta, ok, schiacciamo bene, non è proprio dritta. Mi sembra un po' storta, Se, così va bene, ok. In questo modo, perché l'ho fatta così? Perché io chiudo la colla, perché sennò, ahimè, si. Sì. Si, eh, si inchioda il, il forellino piccolo piccolo dunque quindi perché ho fatto in questo modo? perché eh, io ho creato la mia tasca all'interno del quale adesso vi farò vedere che vado ad inserire un particolare ma nello stesso tempo ho lasciato libera la mia pagina perché nel caso in cui volessi inserire una foto lo posso tranquillamente fare perché c'è tutto lo spazio libero quindi da mettere eh, in eh, in questa in questa taschina allora ho fatto ho diviso a metà come vi avevo detto una dei, delle quattro parti con i fiori piccoline che ho stampato su un unico foglio l'ho diviso e poi l'ho fustellato con la mia fustellatrice che fa i due tipi di angoli e quindi è venuto in questo modo dopodiché all'interno voglio andarla Ah, gli ho fatto un pochino di eh, per abbellirla un pochino di stensi poi magari lo faccio anche sul, sui particolari così vi faccio vedere la, la, lo stencil che ho utilizzato e con un po di distress, giusto proprio per abbellire per abbellire ancora di più il tutto dopodiché ho strappato un pezzettino avanzato e adesso vado a incollarlo in questo modo qui per creare una piccola taschina così vedete che sono tutte cose molto molto semplici eh? è proprio solo questione di fantasia fantasia un po di un po di materiale quello che avete in casa va bene potete realizzarlo un po di pizzo e poi ho ritagliato questa è una delle mie etichette che trovate nel pacchetto delle mie etichette che è sempre sul mio, sul, sul mio negozio online un pacchetto con due pagine di, di etichette tipo questa già, già scritte vi lascio il link nella descrizione e lo vado ad inserire nella mia taschina vedete che è venuto fuori semplicemente una cosa semplice ma carina adesso visto che voglio inserirla e si vede questa parte vado anche un attimino a decorarla e la decoro con per esempio un po' di pizzo ed un fiorellino messo così potrebbe essere un'idea oppure mettiamo qua un pizzo più piccolo non lo so, eh? adesso ci penso un attimo perché tanto sapete che sì, mi piace di più allora questo qui lo mettiamo sul lo mettiamo sul bordo e qua mettiamo il pizzettino più piccolo quindi vado a mettere un po' di colla così attacco il pizzo e adesso attacco il mio fiorellino che anche questo ho ritagliato perché sapete che io recupero tutto quindi nei vari pezzettini che mi sono avanzati quando ho strappato, tagliato e eh, ho fatto che recuperare questo fiorellino che era ancora intero. Così non va sprecato nulla, così è ancora più bella, vedete. Per cui adesso io cosa faccio? Vado ad inserire questa nella mia taschina, così, in questo modo però come vi dicevo se io volessi andare a mettere una foto sotto posso tranquillamente farlo perché ho lasciato uno spazio più grande. Ora vado a mettere anche un altro pezzo di pizzo per richiamare un pochino su questa parte qui. Metto giusto due punti di colla, tanto questa colla è tenace per cui ne basta poca che incolla bene. I fili li togliamo dopo questa colla devo dire che si presta veramente a, tante, a tanti usi, la flash bond che è una colla vi lascio il link, è 500 ml quindi ce n'è veramente tanta, non costa eccessivamente rispetto ad altre colle e vi permette di, eh, di incollare delle parti più spesse anche sulla carta non segna eh, non, fa, non fa onde, non fa spessori eh, la stoffa non non cambia il colore non si rovina quindi devo dire che si può veramente usare su tantissime cose io mi trovo benissimo e la uso tantissimo ok fa solo un po di filo ma non c'è problema perché una volta eh, asciutta togliete tutto e, e rimane tutto perfetto ora passiamo alla terza pagina qui voglio eh, mettere eh, una busta anche questa non l'ho solo ritagliata ma non l'ho realizzata perché voglio farvi vedere veramente la velocità con cui la realizzate non avete bisogno neanche qui di nient'altro che seguire i segni che sono visibilissimi di dove bisogna fare i pieghi quindi facciamo tutti i pieghi così Per assurdi, cioè in questo caso visto che i pieghi sono eh, i particolari sono molto grandi potreste anche eh, piegarli direttamente senza fare questo lavoro però se voi utilizzate questo sistema vi assicuro che viene tutto più perfetto e poi piegare ci mettete un attimo e non rischiate di sbagliare quindi vado a piegare così la mia busta rimane immediatamente perfetta così quindi questo è il fronte e questo è il retro vedrete vedete che bello anche il retro in questo caso io lo andrò ad incollare quindi questo retro non si vede però immaginate anche solo la bustina infilata in una qualsiasi tasca di un album e vedete quanto rimane carina perché è, è proprio bellina allora prima di tutto visto che non non l'ho fatto prima per farvi vedere come realizzarla vado un attimino a passare il distress perché se no poi me lo dimentico e invece per me il distress lo sapete ormai chi mi segue sa benissimo che il distress per me è fondamentale perché dà proprio un altro effetto a tutto quello a tutto il materiale su cui lo passate mi piace proprio l'effetto un po vintage perché a me piace il vintage e mi piace l'effetto che dà che sembra proprio un po' anche tridimensionale con, con le pieghe segnate in questo modo qui per me sono fondamentali ok anzi guardate facciamo anche così piego nell'interno e vado a passarlo anche qui guardate la differenza in modo che quando vedete la busta che è aperta si vede la piega cambia subito tutto passiamo anche un po' e andiamo ad incollare <coughs> Scusate, ma è venuta la tosse. Ok, allora andiamo a mettere la colla quindi mettiamo la colla qui. Sto sbagliando perché la sto mettendo dove non devo perché sennò vado, vado ad incollare la mia, la mia busta. Quindi facciamo così così non sbagliamo, mettiamo la colla su questo lato, così rimane solo sulla parte dove si deve incollare e andiamo a chiudere, in questo modo qua. Dopodiché, una cosa che vi ho già fatto vedere, ma che vi faccio rivedere, perché mi piace tantissimo e lo trovo comodissimo, io per fermare la pagina utilizzo questi angoli che sono fatti per... Eh, abbellire e, e irrobustire gli angoli degli album o delle pagine o di quello che volete ma io in questo modo qui vedete lo vado ad incollare e questo mi farà da fermo per la mia pagina ed è perfetto perché è un fermo molto delicato quindi non rimane molto delicato come cosa solo la punta della pagina viene chiusa quindi la carta non si rovina quando devo aprirla e chiuderla e rimane perfetta e bella da vedere adesso aspettiamo un attimino che intanto faccia presa e si asciuga ok fatto ciò vado ad incollare come vi dicevo in questo caso la incollo la mia tasca qui alla base della pagina per cui, vediamo se tiene già un po', sì, vado a mettere la colla sul bordo, in questo modo qui, ok, e vado ad incollare la mia pagina, Qua, la mia busta tasca, perché incollandola solo sul bordo io lascio l'apertura di sopra. Adesso no, non allargo troppo perché altrimenti non si incolla. La facciamo prima incollare bene e poi dopo vediamo il risultato. ok, Però anche in questo caso voglio ancora abbellire un pochino la parte superiore, quindi ho ritagliato una delle etichette che trovate nel kit, gli ho smussato con la forbice, era quadrato, era rettangolare ma io gli ho smussato l'angolo perché voglio che richiami un po' qua sotto il mio pizzo e vado ad incollarlo così quindi vado ad incollare prima la mia taschina perché in questo caso mi fa piacere che, che il pizzo rimanga sopra quindi mettiamo semplicemente questa colla vedete che le colle che uso sono diverse a seconda di quello che, quello che devo fare perché così non... allora prendiamo di riferimento solo la posizione del pizzo mio che è questa quindi questa la posso incollare qua così e ora con questa colla qui metto dei punti strategici tanto sono sufficienti e vado ad incollare il pizzettino sopra, così ok chiudiamo subito così non si, non si secca ok mi piace, qua si sta asciugando quindi vedete che qua mi ha lasciato lo spazio per inserire la tag. Questa però l'ho incollata un pelino storta. Vediamo se riesco a recuperarla un attimo perché è storta. Sì, fatto. Eh, non mi piaceva. Si vedeva che era un po' storta. Ok. Così è perfetta. Ora, vediamo se posso chiudere senza che si incolli una parte con l'altra. Andiamo a occuparci del retro. Il retro lo faccio molto molto semplice: creo una tasca, così ho creato strappando semplicemente una, un pezzo di carta. Quindi vado a mettere la mia colla solo come al solito qui nei bordi, così. se copro il fiore, perché vedete che copro il fiore, però mi piace proprio l'effetto perché rimangono questi rametti che escono fuori, che trovo molto fini, dopodiché il mio pezzo di pizzo, vediamo un po' se mettere questo così, sì, allora andiamo ad incollare il pizzo qua, così questi sono pizzi che mi ha regalato mia mamma che a sua volta ha ricevuto in regalo da una sua parente che faceva abiti da sposa per questo sono dei pizzi, vedete, sono molto belli faceva abiti da sposa e quindi questi sono diciamo dei rimasugli di questi pizzi che utilizzava che ahimè ho quasi finito e, eh, e farò fatica a trovare, perché questi sono veramente, poi si trovano eh, per carità, adesso devo poi preoccuparmi di, di capire dove, dove trovarli, però finora non, non me ne sono dovuta preoccupare perché mi erano stati gentilmente regalati, sono bellissimi e chiaramente danno subito un'altra e fanno subito un altro effetto al lavoro quando, quando si utilizzano per fare queste cose qui perché sono, sono molto particolari che tra l'altro questi sono i pizzi che io ho messo nel mio a livello però solo cartaceo quindi l'effetto non è lo stesso chiaramente del vedere il pizzo vero però anche questi li trovate nel mio negozio online Etsy, e trovate delle pagine di centrini di pizzi da scaricare e da stampare che comunque devo dire che anche se non è mai come avere il pizzo vero ma l'effetto non è niente niente male ok sto aspettando un pochino di essere sicura che sia tutto asciutto perché ok prima di poter chiudere tutto quanto Ora voglio farvi vedere un'altra cosa ancora, eh, dunque le tag, eh, perché in questo caso nel foglio rosso, con i fiori rossi, non, non avevo fatto la tag, perché non ho fatto tutte le decorazioni uguali nello stesso modo. Per cambiare un po' ho fatto in ogni foglio delle decorazioni diverse, però così come ho fatto per la tasca, eh, faccio la stessa cosa con, eh, con la tag. Vi faccio vedere per esempio come è una cosa, cioè proprio semplicissima. Allora, adesso vado a, anzi, non ce n'è di bisogno perché tanto poi devo ritagliare. Allora, io prendo una tag, adesso la trovo. Eh. <ride> ok, ho ritagliato eh, la tag che era presente sulla, sul foglio verde, questo qui vedete ho ritagliato questo è il foglio verde con, che userò per un altro in uno dei prossimi video dove c'era la mia tag allora l'ho ritagliata adesso cosa faccio vado a piegare il mio foglio così vi faccio vedere ne facciamo, ne facciamo due senza sprecare troppo Io lo so che penserete che sono paranoica però non mi piace sprecare, quindi utilizzando, visto che qua c'è il bordino bianco, chiaramente lo scartono, allora piego in questo modo, così sono sicura che riesco a far stare la mia tag all'interno della, della parte colorata, e così sono riuscita anche, vedete, a mantenere, guarda che bella, una parte di foglio Intatta per un qualsiasi altra per una per un qualsiasi altro lavoro così non andiamo a sprecare niente e quindi cosa vado a fare? Io vado ad incollare questa parte così adesso vi faccio vedere. Eh. Così si fa in frettissima, si fa in fretta in fretta e le tag vengono doppie e vengono perfette. Quindi vado ad incollare, volevo prendere il foglio che ho utilizzato da mettere sotto e perdo tutto, cioè non è possibile, non ho trovato così non vado a sporcare la base allora vado ad incollare in questo modo, così ok perfetto, finish tappo della colla, vabbè, verrà fuori, vado ad incollare quindi non è vero che utilizzerò la parte dietro perché in questo caso le sto facendo doppie ho cambiato idea, non sono impazzita. Vi avevo detto che tenevo la parte dietro, ma in questo caso preferisco fare le doppie, le tag, perché così sono più resistenti. Per cui, cosa facciamo? Una volta che abbiamo incollato, quindi abbiamo un bello spessore, decidiamo dove andare a disegnare la nostra tag. Quindi, se vogliamo, per esempio, una parte di tag con il fiore, con la matita adesso cerco anche quella così vedrete che potete fare tutto quello che volete veramente cioè, non avete, io vado a disegnare la mia tag ci vuole un secondo proprio niente di così e me la vado a ritagliare quindi questa può essere una e sinceramente faccio così così faccio anche più fretta a ritagliarle però vedrete quello che viene perché mi piace quindi in questo modo qua vado a tagliare adesso utilizzo la forbice grossa per, per i laterali lunghi così facciamo più fretta qua tagliamo al centro andiamo a rifilare i bordini che abbiamo disegnato capite che ci va un secondo in questo modo la tag è doppia quindi è di un bello spessore e voi ve la piazzate dove volete e così utilizzate il disegno che che più vi piace, potete farla senza fiori, con i fiori, come volete. Guardate un po', che dite dietro. Guardate che belle. Questa è rimasta con un piccolo particolare, questa libera. Ora passiamo al distress e le nostre tag sono pronte per essere utilizzate. passato il distress finiamo di decorarle ora andiamo a decorare la tag io due le ho già fatte così ve le faccio vedere finite così evito di tra l'altro queste le avevo tagliate quindi guardate che belle vicine uniscono anche il disegno ne realizziamo insieme una così vi faccio vedere come l'ho realizzata quindi vado a fare il mio foro questo è un attrezzino che ho comprato in un negozio dei cinesi che ho pagato un pochino, eh? tipo 7 euro, una cosa del genere e avevo comprato, perché è passato già un po' di tempo sia l'attrezzo che la bustina piena di anellini che ho quasi finito quindi tra un po' mi dovrò preoccupare di capire dove recuperare gli altri serve e ha questa parte che serve per tolgo la carta così faccio vedere okay. questa parte che serve per fare il foro sulla tag e invece poi abbiamo la parte sotto che serve per andare a bloccare e fermare l'anellino funziona benissimo si fa in frettissimo allora, eh, queste le ho semplicemente realizzate mettendo poi il nastrino e del pizzo che richiama quello che ho utilizzato su tutta la cartelletta. Invece in questo caso voglio utilizzare questo che... Oh, scusate ma <ride> ho dovuto fare un intervento di... Mia figlia ha messo a scaldare il cioccolato a bagnomaria, ma stava prendendo fuoco tutta e <ride> quindi ho dovuto un attimo passare il gas perché altrimenti più che sciogliersi si anacquava con l'acqua che bolliva di lato e stava entrando nella ciotolina va bene, allora eh, dove eravamo arrivati? Eh, ah, ho ritagliato nella parte della decorazione con i fiori rossi questo particolare e lo andrò ad utilizzare per decorare un pochino la tag quindi vi faccio vedere proprio un sistema ho le maniche non sono sporche però ci sono tutti i filini della mia colla quindi lo vado a chiudere così ok e lo vado ad attaccare alla base in questo modo così fa motivo quindi metto semplicemente la colla va bene questa così lo usiamo in un modo un po diverso e visto che ho utilizzato tutto il pacchetto utilizzo anche questo così vi faccio vedere un attimino ok quindi metto la parte con i fiori sul davanti e lo vado ad incollare semplice semplice però vedete che già volendo avrei potuto lasciarlo libero qua per infilare qualcosa eh? sapete che le varianti sono tantissime ma io in questo caso l'ho fatto semplice e adesso vado ad attaccare anche il mio pizzettino però prima faccio passare il nastro così non ho la colla del pizzo che magari mi dà fastidio ho preso due nastrini ok pieghiamo perfettamente a metà lo facciamo passare qua il buco rimane abbastanza grande quindi permette veramente di, di far passare bene qualsiasi cosa e andiamo a chiudere in questo modo qui poi quando li inserisco vediamo se devo tagliare un po i nastri o se vanno bene così non lo so vedremo adesso lasciamoli un po' lunghetti in questo modo qui facciamo in modo che si vedano bene i due colori ok e adesso vado ad attaccare il mio fiorellino così direi qui perfetto tanto se si vuole incollare qualcosa sulla tag la si può incollare sul retro che ti la, ho lasciato semplice ok perfetto adesso chiudo le colle così togliamo un po di cose che non servono e andiamo ad inserire semplicemente le tag dove ci sono gli spazi per inserirle e quindi qui sul frontale così decidiamo quale mettere io metterei questa che è più semplice tanto vedete che è già abbastanza decorata la parte del, del, della tasca quindi così allora qua adesso devo decidere se tenerle in questo modo che potrebbe anche essere un'idea o se tagliarle più corte ma io le tengo così quindi dentro allora qua abbiamo messo la nostra cartelletta qua mettiamo questa così e sul retro questa questa è la pagina finita, guardiamola un po' nei particolari, ve la faccio vedere pian piano, questo è l'interno, qui abbiamo la nostra cartellina che ho inserito all'interno le due tasche che ho lasciato in questo modo per poter inserire eventualmente una foto qui c'è la mia busta che ho fermato con il gancettino ferma spigoli che io utilizzo per le buste che mi trovo benissimo la seconda tag e questo, questa è la parte posteriore Quindi in realtà questa sarebbe una pagina, diciamo, delle quattro che voglio realizzare per creare un album, che penso venga qualcosa di carino. Io sapete che quando penso le cose le faccio, poi eh, non l'ho fatto, non è che ho fatto prima tutto, vi assicuro, non ho fatto prima tutto... Tutte le pagine per sapere come viene fuori, lo sto facendo insieme a voi veramente, quindi adesso ho fatto questa con le carte con i fiori rossi, la prossima volta, uno alla volta farò le altre quattro tipologie di carta e poi in qualche modo andremo a, vedere come andare a fermare le mie pagine sul bordo dell'album e faremo un album che verrà penso sono sicura che verrà carino. Quindi se avete voglia di farlo insieme a me, avete tutto il tempo per realizzare di volta in volta eh, l'interno, una pagina alla volta e poi finiremo con la nostra copertina. A questo punto anche il video di oggi è terminato. Eh, spero che questa idea un po' così diversa dal solito sia di vostro gradimento. Mi raccomando scrivetemi nei commenti eh, quello che ne pensate e se avete voglia cominciate a mettervi al lavoro e a fare la prima, la prima pagina per vedere poi cosa, cosa viene fuori quando realizzeremo l'album completo detto questo non mi resta che augurare come al solito buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro ciao